Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Siamo in compagnia di Pina Guida. Ciao a tutti! Questa ragazza <ride> simpatica che ogni tanto vi mostro nei miei video. E qual è la canzone che faremo oggi? Quel filo che ci unisce di Ultimo. Ultimo. Dopo la sigla. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi che sono Mi minore, quindi accanto ai due tasti neri c'è il Do, Re, Mi, Mi, Sol, Si, Mi minore. Poi avremo il Do maggiore, Do, Mi, Sol, poi ancora il Sol, andiamo indietro, Do, Si, La, Sol, Sol, Si, Re che forma il Sol maggiore ed infine il Re sempre maggiore, quindi Re, Fa diesis, La. E la canzone fa così. Io lo so cosa sei. senti quando guardi il mare, assolgi al tuo dolore che non ha una fine e certo adesso parlami ti sto ascoltando, mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango ma senza la paura che ti guardo male, tanto sai che è tutto è gioco e vince chi sorride ok, poi la canzone va avanti e fa di nuovo sempre la strofa gli accordi sono sempre uguali Inoltre un particolare, questa canzone è in Fa minore nell'originale Però noi la stiamo per semplificarla facendo in Mi minore Quindi andiamo al ritornello ma gli accordi restano invariati E eh, sappiamo tutti fa così Mi domando se ti domandi tu Che cosa faccio quando sono solo io Che cosa faccio quando penso al nome tuo e mio Che senso c'è a parlare di tristezza se, se accanto c'è qualcuno con cui ridere Io come te cerco solo l'amore Io come te cerco solo l'amore Come abbiamo visto, in questa parte gli accordi si dimezzano E diventano, sono sempre uguali, ma l'ordine è questo Mi minore, Re maggiore, Do maggiore e Sol. Poi la canzone andrà avanti e ripeterà sempre gli stessi accordi fino alla fine. Bene, come abbiamo visto era una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Vi ringrazio Pina Grazie a te. per averci aiutato con questo video e vi ricordo se ancora non l'aveste fatto di iscrivervi su questo canale e attivare la campanella così ogni volta che arriva una notifica Pina... Bisogna guardare il video subito, tu eh lo fai sempre? Sì, esatto. <ride> Poi se volesti accompagnarvi anche utilizzando la mano a sinistra, c'è una puntata che vi lascerò in descrizione, quindi guardatela per vedere come poterlo fare, ok? Ciao ragazzi, alla prossima!